nel video di oggi voglio parlare del fenomeno delle grandi dimissioni cioè di quel modo con cui nel mercato del lavoro sta capitando da qualche anno è iniziato a tardo 2020, ma poi 2021-2022, questa cosa si è andata intensificando sempre di più al punto che è possibile pensare che ancora nel 2023 questa cosa vada a strutturarsi fino a diventare a un certo punto stabile no? nel modo con cui le persone scelgono di licenziarsi, di lasciare il lavoro e poi che le persone si licenzino è sempre accaduto, però eh, qui eh, cioè, sta succedendo qualcosa di particolare perché Alcune persone scelgono di licenziarsi ed andare a fare lo stesso lavoro presso un'altra azienda, quindi cambiare il datore di lavoro. Altre persone scelgono invece proprio di cambiare lavoro e andare a fare tutt'altro, come infine un ultimo caso, che è quello più sorprendente di tutti, è quello delle persone che scelgono di eh, licenziarsi senza avere ancora un'alternativa sono fenomeni quindi che in qualche modo hanno tutto il loro senso e forse vale la pena analizzarli uno per uno per ragionare su alcuni meccanismi psicologici che vanno a innescarsi dentro eh, comportamenti di questo tipo anche per cercare di ragionare su cosa è più virtuoso e cosa meno e porre attenzione per quanto possibile a quelli che sono i possibili rischi di alcuni comportamenti perché partiamo dal primo caso no? cioè dall'esempio della persona che sceglie di cambiare il datore di lavoro cioè una persona che è convinta del lavoro che sta facendo, delle proprie competenze, di quello che è la propria partecipazione all'azienda, ma magari perché si sono presentate delle sfide tipiche che non gli piacciono in quello specifico contesto di lavoro o perché magari si sentono poco valorizzate dal, dal, dai propri capi e dall'azienda presso cui spendono le proprie risorse e le proprie energie, a quel punto quindi scelgono di andare a farsi valorizzare, a farsi apprezzare Altrove, che è un ragionamento assolutamente sensato di buonsenso. Cioè, se posso fare lo stesso lavoro per qualcun altro che mi paga di più e mi tratta meglio, perché non andarci? No, O come se posso andare in un'altra azienda dove ho, non ho alcuni problemi che qui invece si sono ormai strutturati, perché non cambiare? ha assolutamente moltissimo senso e questo però è possibile farlo solo quando ho una lettura del problema che sta accadendo sul lavoro come se fosse un qualcosa di un po' esterno a me stesso, cioè con quello che in gergo psicologico viene definito locus of control esterno, cioè leggo la questione come un problema e quindi vado a ragionarci come fosse un problema di matematica per capire cosa posso fare e cosa non posso fare. Che è una cosa che invece diventa diverso quando il locus of control diventa interno. Cioè non vado più a ragionare soltanto sul se sono pagato adeguatamente, ma vado anche a chiedermi, che è una domanda utilissima e sensatissima da farsi, ma a cui serve anche trovare delle risposte, non solo quanto mi pagano, ma il ma io quanto valgo? E non solo sul ma la situazione è dura, ma mi viene a chiedermi ma è troppo dura? Ma forse so, non è che sono io che sono troppo molle, che sono domande che quando capitano, quindi innescano dentro il ragionamento interno tutta una serie di dubbi su se stessi, sul proprio valore personale, sulla propria, sul valore delle proprie competenze, sul quanto siano eh, giuste da, eh, che sia giusto pagare e attribuire determinate risorse, energie che vengono spese nel lavoro, o sul quanto... Magari certe difficoltà siano strutturali e standard e siamo noi a essere magari deficitari in qualcosa che stiamo vivendo la cosa come più dolorosa di quello che non è. E il fatto che Archimedi diceva, no? Eh, datemi un punto d'appoggio vi solleverò al mondo. Cioè se uno avesse una certezza, avesse un punto fisso in cui oggettivamente poter definire quanto è giusto pagare un lavoro, allora il ragionamento si risolverebbe in maniera molto semplice. Purtroppo questa cosa non esiste. Cioè un punto di vista oggettivo non c'è, ma esistono dei punti di vista affidabili esiste la possibilità di fare dei confronti di andare a informarsi di andare a dei sindacati e capire quali sono le paghe medie rispetto a determinati lavori andare a capire presso altre aziende quanto offrono facendo magari dei colloqui di lavoro non tanto perché si vuole cambiare ma soltanto alla fine <ride> Investigativo per andare a capire quanto mi pagherebbe se lo facessi da un'altra parte, tanto il tempo di rifiutare c'è sempre finché non si è firmato niente, ma sono tutte occasioni per fare delle indagini di mercato e che cercare di costruirsi un punto di vista il più obiettivo possibile. Quando facciamo questa cosa, riusciamo a fare dei ragionamenti realistici e spesso quindi bilanciati non sono polarizzati non sono il sono io sicuramente che sbaglio ma diventa un forse su quella cosa ho sbagliato su quell'altra avevo ragione faccio un bilancio e alla fine scelgo se vale la pena cambiare oppure no e inizio a valutare le alternative in questo senso cambiare lavoro può avere molto senso se riesco a fare un ragionamento esterno sul lavoro e interno equilibrato nel ragionare in modo Sufficientemente obiettivo, senza pretendere l'obiettività in senso assoluto, su me stesso. Quando il ragionamento invece diventa totalmente polarizzato e mi sembra che eh, io non sappia più fare niente o io so fare tutto io, spesso quello è un ragionamento polarizzato in cui su me stesso sto ragionando in modo sbagliato. Questo lo fanno a volte i dipendenti, altre volte i datori di lavoro che pensano che i dipendenti non capiscano niente. Anche lì abbiamo la stessa questione, però con il coltello, chiaro, dalla parte del manico diverso, con la lama nell'altra direzione, e che però quindi porta a delle gestioni poi scellerate in cui poi, complessivamente, le persone non si sentono valorizzate in un clima d'ostilità da cui fuggono il prima possibile. E quello quindi è tutta una situazione in cui emotivamente si creano delle situazioni esplosive da cui fare un ragionamento bilanciato su se stessi, cercare di, di rimersi da situazioni di questo tipo, è prezioso, è tanto importante. Questa è una situazione in cui si decidesse di cambiare datore di lavoro. Situazione 1 mentre l'altra situazione a volte riguarda non tanto il cambiare datore di lavoro ma proprio scegliere, proprio di cambiare lavoro che è una cosa che quindi a volte significa eh, proprio riprendere un po' in mano la propria vita e scegliere di provare finalmente a cogliere l'occasione per fare quello che ho sempre desiderato fare che è una cosa che poi non viene a tutti facile allo stesso modo, è un modo per riallinearsi a quello che era il proprio il progetto di vita precedente, a quelle che magari sono le controversie della vita che ci hanno spinto chissà quale direzione, ed è una cosa che può aver senso cercare di fare perché noi che credo che molte persone stiano provando a fare all'interno della situazione di, di pandemia e di smottamento legato alle minussure di restrizione che ne sono conseguite, poi soprattutto. Eh, ma così facendo quindi si riesce magari a recuperare un aspetto dei propri gusti e rifare una valutazione effettivamente tra il bilancio tra qualità della vita, vita privata, vita lavorativa. Quando le persone riescono a fare questo stanno facendo qualcosa di molto prezioso per se stesse come allo stesso tempo non tutti riescono in maniera ugualmente efficace a definire quali sono i propri gusti quali sono le cose che davvero vogliono fare e a volte finiscono per andare a fare una qualsiasi altra cosa finiscono per scegliere che va bene qualunque cosa soltanto quel lavoro nello specifico è diventato troppo stressante troppo doloroso allora piuttosto eh, vado a eh, fare un lavoro che magari ho 5, 10, 15 anni di formazione in un determinato ambito molto molto specialistico e vado a fare un lavoro per cui quella formazione non serve più a niente. Quando succede questo siamo di fronte a un meccanismo che in qualche modo più o meno palese eh, va a esprimere un lutto, cioè un lutto per il fatto che la formazione comunque è sempre tempo speso abbastanza bene di solito, no? però poi se uno fa la formazione e non la utilizza eh, diciamo che eh, c'è un pochino un, non aver massimizzato l'investimento fatto quel momento in cui l'investimento fatto eh, non, si, si scopre o si, si decide che non ha funzionato non funziona, non è spendibile ed è stato un investimento, un investimento perso la prospettiva della perdita ci mette assolutamente nella logica a volte del sentire di aver perso qualcosa di fondamentale, di identitario. A volte le persone riescono a viverlo come una semplice scelta de degli eventi. Io volevo fare un lavoro che non ha più senso in questo periodo storico, allora forse quel lavoro non ha più senso farlo in questo momento della mia vita, magari lo recupero un'altra volta e ancora sto facendo un ragionamento bilanciato e opportuno rispetto alla situazione diversamente magari per alcune persone invece la scelta professionale era tutta una scelta identitaria fondante e importante e quindi a quel punto non si riesce più a fare un ragionamento bilanciato ma diventa una crisi identitaria profonda, cioè diventa un momento in cui penso di essere un fallito, penso di non riuscire più e posso magari andare ad accettare un, un altro lavoro per cercare di pagare le bollette nell'ottica però di eh, ormai perdere qualcosa di fondamentale nella mia autostima e quindi perderla anche nei rapporti personali, eh, anche nelle, nelle relazioni di coppia, anche in altri contesti che poi quindi è un meccanismo che andrà a pagare il conto da qualche parte, nel momento in cui quello è un meccanismo che spesso porta all'esprimersi di tutta una serie di difficoltà emotive e di patologie che da qualche parte poi prima o poi eh, si palesano e diventano un problema che a volte ci impedisce anche di fare quel lavoro meno qualificato di quello che facevamo precedentemente e allora ci chiediamo ma allora proprio sono io che mi sono danneggiato e mi sono rotto in modo assoluto tendenzialmente no la questione non è che mi sono rotto, la questione è che eh, c'è una modalità con cui sto ragionando sul lavoro e la, su, su cui la mia mentalità del modo con cui si partecipa al lavoro che non era efficace e ha mostrato il suo limite in una situazione di crisi in cui poi non sono riuscito a fare la distinzione tra quello che è un fallimento personale, letto come un fallimento personale, invece che leggerlo come il fallimento di una strategia professionale che ha mostrato tutti i suoi limiti e che quindi va modificata per riuscire a ritornare sul mercato del lavoro con una strategia più costruttiva, più realistica e più, più funzionale. appunto. Cioè, quando non riusciamo a fare questo ragionamento, siamo impantanati, finiamo per criticarci e ci dimentichiamo che noi alla fine non siamo le nostre scelte. Anche se scegliamo di fare un percorso e poi non scegliamo di fare un altro, questo è assolutamente accettabile. Spesso tutti noi abbiamo quel pallino dell'idea del eh, cosa sarebbe dovuto essere la nostra vita in un determinato momento del, del nostro percorso. A 20 anni dovevo essere a quel punto, a 25 a quell'altro, a 30 a quell'altro, a 40 a quell'altro, a 50 a quell'altro... Non funziona così, in realtà ognuno ha un percorso di vita molto, molto soggettivo, molto personale, molto più versatile, che è molto... Eh, più prezioso e vario di quello che la nostra fantasia sapeva pianificare quando eravamo piccoli, perché la vita è così, ci sorprende a volte in positivo, altre volte in negativo, ma eh, se serve per stare a galla serve imparare a destreggiarsi in tutto questo. E non riuscire a fare questa cosa del leggere il problema in maniera strategica ci impedisce di fare quello che invece serve, ripianificare per poter aprire una parentesi in cui andare a fare un altro lavoro, anche non fosse quello che abbiamo studiato, anche non fosse quello che vogliamo, ma poi quello non significa che deve essere il fallimento di un'esistenza in cui vogliamo fare un'altra cosa. Significa che è un capitolo della nostra vita in cui andiamo a fare quello e magari successivamente da lì ripianificheremo per un'ulteriore tappa in cui andremo poi in transizione a fare ancora qualcos'altro. Non sta scritto nella parte che il fatto che licenziarsi significa che mi licenzo per l'ultima volta per andare a fare il lavoro della vita ogni tanto il lavoro si cambia ogni tanto va cambiato sono fasi sono percorsi c'è chi lo cambia spesso, c'è cioè chi non lo cambia mai. La questione è ragionare sul senso di quello che stiamo facendo e su noi stessi. Come invece l'ultimo caso, eh, quello del, delle persone che si licenziano senza avere un'alternativa, quella forse è il caso un po' più emblematico di questa eh, grande dimissione che sta accadendo in questo periodo. Cioè, perché questo, questa cosa è un po' atipica, no? cioè il fatto che la persona scelga di licenziarsi e che non si sia costruita un'alternativa e quindi si va a chiedersi eh, cosa andrà a fare come mai perché spesso molte persone che vanno a licenziarsi senza avere l'alternativa è perché hanno percepito che a quel momento la situazione è diventata drammatica e non ne valeva più la pena cioè se devo stare così male se devo soffrire al punto che poi eh, il lavoro mi danneggia la vita piuttosto provo a sopravvivere al minimo della, della, del, della, della sopravvivenza però intanto sopravvivo che è un ragionamento assolutamente che ha tutta la sua preziosità, è molto molto sensato, però quindi licenziarsi dal canto suo può significare a volte allontanarsi da un problema, da una situazione problematica, da cui tanto più ne stiamo lontani, meglio è. E può essere così. Altre volte può essere un tentativo, per alcune persone, di ripristinare un aspetto gerarchico nei confronti di altre persone che solo perché ricoprono una posizione superiore a noi o ricoprono delle posizioni nell'ambito del lavoro in cui dobbiamo relazionarci con loro ci stanno danneggiando, ci stanno eh, facendo vivere male sono ostili nei nostri confronti un contesto di conflittualità in cui quello che si vorrebbe nel contesto del lavorativo cioè il fatto che si cooperi, si collaborino si collabori per il perseguimento degli obiettivi no? forse collaborare con i colleghi per far andare l'azienda in una direzione ma anche collaborare con i clienti per offrire il servizio migliore possibile ci sono quelle occasioni in cui invece si va in scontro in cui si finisce che tra colleghi si, si scontra e, e quindi ostilità orizzontale eh, i capi addossano ai eh, dipendenti e ai sottoposti il, um, la responsabilità di tutti i fallimenti, di tutti gli errori senza invece valutare che se i dipendenti fanno degli errori significa che c'è forse un problema di organizzazione e di formazione che quindi sarebbe una visione forse un pochino più lungimirante del, del leggere le difficoltà professionali ma quando succede questo, quell'ostilità e quella conflittualità a volte diventa così esplosiva da farci preferire, piuttosto che eh, stare in un contesto simile, eh, cercare di ripristinare quindi la nostro, il confine tra noi e l'ambiente di lavoro decidendo mi licenzio, non mi vedete più. Tanti saluti e buonanotte. E piuttosto che stare qui, vado a sopravvivere a casa e a eh, ridurre al minimo possibile le mie spese. Che è una cosa che può succedere, può avere molto senso. Eh, però sarebbe opportuno per fare questa cosa nel modo più sano possibile sarebbe opportuno cercare di riprendere la domanda precedente del, che, che si fa anche la persona no, che ha scelto di cambiare lavoro eh, cambiare, scusa, cambiare eh, datore di lavoro cioè eh, quella domanda del ma sarà troppo dura la situazione sarà io che sarò troppo molle perché eh, l'ostilità non è un non non non granché però i rapporti, i rapporti umani tutti i rapporti umani, tutti, tutti i lavori, infatti anche a contatto con le persone, richiedono comunque di imparare a stare, a saper gestire un certo grado di ostilità e di conflittualità. E quindi ci sono alcuni comportamenti che sono palesemente disfunzionali e che vanno assolutamente condannati, segnalati e da cui serve allontanarsi il prima possibile ma serve anche cercare per quanto possibile di avere una lettura realistica di quelle che sono alcune dinamiche e cercare, se possibile, di costruire la capacità e la competenza di riuscire a muoversi all'interno di quell'ostilità e di quella complessità. Questo non significa che saper vivere e gestirla con l'ostilità significhi sopportare, tollerare e rimanere lì e neanche vendicarsi, non è quello. Però forse a volte significa riuscire a trovare una modalità per sopravvivere e rimanere sufficientemente lucidi da farsi davvero bene i conti in tasca prima di prendere decisioni drastiche. Questa cosa... È importante farla ed è importante saper ragionare quindi facendo un qualche business plan in qualche modo dentro se stessi in cui capire ok mollo il lavoro ma quindi eh, quali altri lavori potrei andare a fare o anche poi non è che serve avere un altro lavoro basta anche eh, pensare adesso cosa mi metto a studiare a livello di formazione su cosa mi metto a fare quale training pratico potrei iniziare a svolgere per sviluppare delle competenze che poi potrei spendere cioè se c'è questa prospettiva già lì sto facendo un ragionamento che ha una sua lucidità e un suo senso perché sto licenziandomi da una situazione di crisi per andare comunque verso un mio progetto che, che sia già avere un contratto che sia un qualcosa che penso che possa fare avere un contratto o un'entrata economica perché poi posso lavorare anche per me stesso in futuro già quello è un'alternativa mentre invece quando capita che la persona si licenzi senza avere nessun minimo di progettualità nessun minimo di idea di cosa andrà a fare dopo perché qualunque cosa è meglio di quello che sta vivendo, lì a volte c'è una situazione drammatica, però, in cui le nostre capacità di gestire il conflitto sta mostrando il limite. E lì. Forse quello è anche quello un campanello d'allarme su cui attivarsi per andare a chiedere aiuto nel farsi aiutare rispetto all'imparare a gestire le conflittualità nei rapporti con gli altri e cercare di eh, lavorare su alcuni elementi come il concettualizzare meglio il proprio ruolo nel contesto professionale, provare a concettualizzare quelli che sono alcuni aspetti di rapporto e di dinamiche che si possono creare nel rapporto tra colleghi o tra capi o su alcuni, su alcuni contesti di lavoro in modo tale da in futuro saperli leggere in maniera più lucida e pulita E provare a ragionare su quelle che sono alcune proprie dinamiche personali, sul eh, tema della rabbia, dell'ostilità, del controllo, eh, del rapporto con gli altri, quindi dei confini, cercare di ragionarci in modo tale che poi si sappia gestire queste, queste meccaniche e trovare la strategia più efficace per davvero interagire in maniera eh, ragionata nel, nel rapporto con i colleghi, nel rapporto con i lavori futuri che andremo a fare. Okay? Quella è una cosa quindi su cui vale la pena eh, ragionare, come... Eh, varrebbe quindi in senso più ampio per, <coughs> per fare un po il punto e quindi eh, eh, tirare le somma di questa riflessione che sto facendo sulla grande dimissione eh, forse potrebbe essere utile quindi pensare che da questo fenomeno forse ne arriveranno e ne, ne rimarranno più o meno eh, 5 cose principali io credo che forse una delle conseguenze potrebbe essere che in futuro il peso che diamo al nostro benessere fisico, psicologico, in ambito personale e professionale, forse cambierà come peso, cioè daremo un po' più importanza a questo fattore, come credo che forse potrebbe essere occasione per iniziare a coltivare una cultura del lavoro in cui trovare delle modalità per impegnarsi nel lavoro senza fare quel ragionamento riassuntivo che spesso capitava di fare di ehm, legare eh, il lavoro all'autostima e quindi il, eh, il lavoro tutto quel ragionamento del lavoro nobilita l'uomo e quindi non si. Che poi ha però come conseguenza il quindi se non si lavora si è dei per di giorno, si è dei nonofacenti, si è delle persone negative eh, e soltanto quello invece ci nobiliterebbe. Forse, invece, passare da quello a una logica un pochino più pratica e concreta del eh, di per cosa si ha bisogno del lavoro e quindi ragionare su eh, un aspetto un po' più strategico effettivamente del cercare di procacciarsi effettivamente delle risorse. Forse utili per soddisfare le proprie necessità forse potrebbe essere più utile che non parlare di autostima e lavoro perché il lavoro è uno strumento non è quello che definisce l'autostima e il valore di una persona che è quindi una cosa che invece spesso è stata fatta no, nel minacciarsi per motivarsi sulle cose. Quindi non lavorare perché eh, si ha una motivazione valida e sana, ma lavorare perché è il proprio dovere, perché è giusto farlo, perché altrimenti non si è persone giuste e non si è persone che hanno fatto il loro dovere. Questo è una modalità per motivarsi, in cui rimando volentieri un altro video su motivarsi in maniera sana, ma è un altro modo di motivarsi che tende a essere più distruttivo che non costruttivo. Cioè le persone che fanno così, e molte persone lo fanno, finiscono negli anni per continuare a raccontarsi questa storia, irrigidendola sempre di più come ragionamento interno, e finendo quindi per arrivare a un certo punto a crederci al punto da non vedere più nessuna alternativa. Mentre invece in realtà il mondo è un po' più complicato di così non è detto che serva per forza a tutti lavorare allo stesso modo o fare lo stesso lavoro o che eh, ci sono solo i lavori convenzionali e riconosciuti siano davvero dei lavori magari ci sono altre occupazioni che sono meno riconosciute sono un po' più eh, sfumate ma sono anche quelli magari un ottimo e sensatissimo modo di eh, curare, prendersi cura di se stessi della propria vita e di avere tutta la dignità e il senso che si può pensare e desiderare avere come quarto passaggio, eh, credo che il fatto di cercare di gestire l'ostilità altrui e di sapersi destreggiare nei rapporti interpersonali, destreggiandosi nell'ostilità è un qualcosa che diventerà eh, nel tempo poi sempre più eh, chiaro come bisogno per le persone nel momento in cui eh, un po' questa cosa forse prima eh, era un qualcosa a cui di cui soffrivavamo, ma di cui eravamo un po meno consapevoli nel fatto che alcune meccaniche non fossero qualcosa di sano Oggi invece le richieste anche a livello di prestazioni, di partecipazione societario che viene richiesto da ognuno di noi tende a essere maggiore rispetto al passato. Non basta semplicemente fare il proprio lavoro e poi essere degli zombie, serve essere delle persone e eh, c'è cioè il, il desiderio di essere delle persone che partecipano un po' anche emotivamente a quelle che sono il, che, le piacevolezze dei rapporti interpersonali in un contesto complesso. E quando c'è questo quindi non basta eh, soltanto lavorare ma serve anche... Imparare a uscire dal lavoro, non dico col sorriso, ma eh, senza aver esaurito completamente il proprio, le, le proprie risorse nel rapporto interpersonale le proprie risorse dedicate ai rapporti interpersonali ma riuscendo ad avere ancora voglia di stare almeno un po in relazione con alcuni altri esseri umani perché quando invece non vogliamo più vedere nessuno dopo il lavoro spesso è perché eh, abbiamo vissuto quell'incontro con gli altri in un modo eh, troppo faticoso troppo frustrante c'è cioè qualcosa che non ha funzionato e spesso commettiamo l'errore di pensare che debba essere per forza così perché vedere le persone è faticoso mentre invece non è detto che debba essere così quello è conseguenza del modo con cui noi stiamo entrando in contatto con altre persone. Ma ad alcune persone forse è importante è e utile, utile mettere determinati confini e paletti eh, per riuscire a rendere anche piacevole, forse sorprendentemente piacevole, il fatto di incontrarsi con alcune persone, che poi non tutte sono compatibili con noi, ma quella è una cosa che si va a scoprire interagendoci e facendo selezione, perché no? Ultimo passaggio. Credo che con questo fenomeno delle grandi dimissioni una cosa che stia diventando sempre più evidente è l'importanza di chiedere aiuto e chiedere aiuto spesso se, se, se riusciamo, eh, quello è sempre un po' ambizioso, ma se riusciamo prima di andare totalmente in crisi, chiedere aiuto quando si iniziano a individuare alcuni elementi legati alla propria salute, al contesto di lavoro troppo stile, a alcuni aspetti di ragionamento su di sé su cui si sta, si sta un po' implodendo, ad alcuni aspetti di motivazione su cui ci sta motivando in modo un po' poco sano, a certe modalità con cui la propria autostima è troppo legata al contesto del lavoro. Quando iniziamo a vedere queste cose, iniziare a chiedere aiuto e mettere a fuoco determinati passaggi. A volte è lo strumento che ci serve per risolvere in breve, in breve tempo qualcosa che, altrimenti, se preso più tardi, diventa occasione per ragionare su, per più, per più tempo, anche su cose più complesse e sulle conseguenze del non aver gestito dei problemi che potevano essere presi prima. Chiedere aiuto su questo, come su tante altre cose, è il primo passo per migliorare. E io spero in questo breve video di aver dato qualche. Piccolo consiglio sul eh, come leggere o su alcune cose in più da guardare dentro questo tema delle grandi dimissioni e su come, alcuni elementi del come guardare la propria partecipazione al mondo del lavoro, su cui tutti in un modo o nell'altro fanno qualcosa che risulta essere un po' un lavoro, chi in maniera più specifica, chi di meno, chi a volte anzi fa solo quello, la sensazione di fare solo quello ma poi. Nessuno fa mai davvero solo quello. Eh, cerchiamo di ragionarci in un modo costruttivo per quanto possibile, prendoci cura di noi stessi. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.